E, e niente Io credo che perderò Tipo nei primi 8 secondi Lo so molto male Ecco stavo dicendo Già il contrario di male che Esatto Esatto Ok fucile da pompa Assalto Medikit Curiamoci un attimo E uh, Attenti Ecco attenti tutto il tempo <ride> Ah, uh, è ridicolo. No, non so perché faccio queste cose. Ti, credo perché mi voglio un po' male. Mi voglio anche un po' male. È, è, sotto sotto è anche questa la verità. È permesso? Se, se stanno tipo a massacrare, mi troverò un tizio davanti. Ma no, no, ho capito. Ma in che senso? Ok, va, va va, va la vita! Va la vita. Va Luigi Agency keycard, Ora ci andiamo ad aprire il cavo. Eh? Il cavo. Eh? E non l'unker. <ride> Come sono si. Oh, oh oh, calmo, calmo, calmo con la minigun. Che questa mo è mia. Uh oh. Uh, uh. Gente, gente, gente. Tanta gente. C'è gente in giro e vorrei eliminarli prima di andare al cavo Ok, uno Un tizio ha preso l'elicottero Speriamo se ne vada Ok, è andato Torna? No, ok uh, Sta sotto È promesso? Uh -huh. oh, non ho la keycard oh, Stupido Qua è aperto, no Ogni volta che dico una P <coughs> Al mio cervello È come se dicessi la lettera a. Avete capito, no? Quite cool, you know? La minica non la voglio prendere Però non so con cosa sostituirla, sinceramente Al posto della dramma Ma sì, dai, non fa niente Shalla. La lascerò a qualcuno Che dopo verrà a eliminarci Oh, 5 kill Poche, non sono Devo dire la verità per come ormai la gente yarda, Sono so sempre decetti, ecco Tra l'altro mi è tornato un ping normale Perché prima avevo tipo, non lo so, 800 Sincero, non credo comunque parlerò molto Perché più parlo e più c'è Occasione E non pro L'età Non so se riuscite a comprendere Comunque c'è meno occasione che io possa errare nella, nella mia sfida Il linguaggio è anche più alto, più aulico Se provo ad utilizzare, se non, se non utilizzo la lettera in questione Sì, ma io ora voglio gente, voglio kill Dove siete? Uh, arriva qualcuno Arriva, arriva, caro mio, vieni Te preoccupes Te preoccupes Ci pensa Pavarinos Oh No, Ho una jump. Però... Evitiamo. Fa niente. È andato via. Gente, gente. Stanno fightando. Arrivo, arrivo. Fermi. Non fightatevi Le vostre kill mi servono. Luridi. Luridi essere. Dove siete? Si è travestito. Si è travestito. Si è travestito. <ride> Nerfate questa minigun Vi prego Ma qua Ma c'aveva il deposito Sto tipo No ho capito a parte che stavo dicendo, quanta ro-ropa, ropa, ecco, comprendiamoci così, ropa. Quanta ropa aveva questo tipo. <ride> Anche se a me serve un fucile a pompa decente, perché io non posso andare avanti con quello comune, cioè, capitemi. La safe sta su di agency, eh, per ora. Vediamo dove si chiude, tre pozze, altra, altra ropa. Mi conviene restare qui eh, perché stanno un sacco di cure Cioè vedete stanno medikit, uh, pozze piccole, grandi Non conviene andarmene Anche se voglio fare altre kill Allora sentite intanto io devo un attimo fare l'upgrade dell'arma Perché sta messa male Sta messa proprio male così Almeno me la devo fare non comune Ok Andiamo a Salt Springs Ci facciamo un giro a Salt Springs Andiamo a Selt Springs Ci facciamo un giro a South Springs Con la mia minigun Qualcuno mi levasse la minigun vi prego Sono veramente cattivo con la minigun Bella raga! Come state? Tutto, tu, tutto, tu, tutto tutto generale, nella vita Tutto Male Materiale Il me lo tengo, grazie 19, mamma mia Proprio gli arti corti è andato via, un altro lì. Questo ci fa male. Guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate. Uh, uh, uh, uh, uh. Guardate come cado, guardate come cado. Ah, come cade lui. Uh, cool. Ah, ricaricati. Questa cosa finisce male. Oh! Lo sapevo. Molto incazzato, eh, quel tipo. Fatemi alzare il volume. Oh oh oh. Uh, sei soft. Uh, Fra, è tutto ok. Non c'è bisogno, Bisogno eh, bisogno. Non c'è bisogno di fare così. Con me. Sta arrivando un altro tipo. Te lo, ti avviso, da dietro, da dietro. Sta arrivando un altro tipo. Eh, io l'avevo avvisato, eh. Io gliel'avevo detto. Quanta gente, quanta gente. Perché finisce sempre così? Sempre, sempre. Siamo cal, siamo cal. Godò. Non ho più jump. Uh, sono un po' spaventato. <ride> Divertente Troppo Lasciatemi stare E dai e basta